Vincenzo Camardella, Tecno SRL. Probabilmente il dato rispetto ai consumi delle aziende, il numero di persone, il numero di addetti è decisamente molto importante. Insomma, avere idea di quelle che sono le aziende oggi e saperle oggi aggiornate e non magari dati molto molto antichi, molto molto importante.